Uomini e donne, Camilla Mangiapelo insultata, l'ex corteggiatrice risponde. Critiche sui social a Camilla Mangiapelo, l'ex corteggiatrice di uomini e donne risponde così. Non è la prima volta che un volto noto di uomini e donne viene preso di mira da uno o più utenti del web. L'ultima ad essere insultata su Instagram, oggi, è stata Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Diversi followers che quotidianamente fanno sentire il proprio affetto alla ragazza ma, purtroppo, tra questi c'è anche chi, poco carinamente, non perdi occasione per mostrare a quest'ultima il proprio disappunto. Questa volta ad infastidire Camilla è stato un commento che poco aveva a che fare con il suo lavoro o il suo percorso a uomini e donne. Un utente, sotto lultima foto caricata dalla ragazza su Instagram, avrebbe criticato senza mezzi termini l'aspetto della mangiapelo. Come sei diventata brutta ha scritto questo sul profilo dell'ex corteggiatrice eri più bella prima?. La ragazza di Riccardo Gismondi ha forse preferito lasciar correre questa volta? La risposta è no, non lo ha fatto. Ma tu chi sei per venire a scrivere qua sotto che mi sono imbruttita ha risposto lei ma chi te lo ha chiesto? Te lo dico io, nessuno quindi trovati un hobby frustrata ridicola. Un botta e risposta, dunque, senza esclusione di colpi. Camilla Mangiapelo, quando su Instagram ha accusato gli utenti di cyberbullismo. Non è la prima volta questa che Camilla interviene sui social per difendersi contro gli attacchi gratuiti ricevuti da parte degli utenti. L'ultima volta ad irritare particolarmente la ragazza erano stati alcuni commenti lasciati sotto una foto postata su Instagram di lei e Vittoria Deganello. Attuale fidanzata di Mattia Marciano. La presa di posizione della mangiapelo però, stando agli attuali sviluppi, non sembra essere stata ad effetto. La strada verso un uso consapevole e responsabile dei social, oggi come oggi, purtroppo sembra essere ancora molto lunga.